deciso di dedicare il terzo webinar a queste linee guida visuali per siti e servizi web proprio perché sono una novità relativamente recente e almeno puntano a diventare un riferimento per la progettazione visuale se non altro ma vedremo che contengono indicazioni di livello differente quindi rientrano tra i tentativi di eh, orientare, aiutare in maniera pratica eh, i realizzatori dei, dei siti web delle pubbliche amministrazioni a produrre servizi e siti di maggior eh, qualità eh, e se non altro di uniformare diciamo così, alcuni aspetti dell'interazione con l'obiettivo dichiarato di eh, eh, disorientare di meno gli utenti che si troveranno siti eh, meno diversi fra di loro in alcuni meccanismi, in alcune impostazioni fondamentali, in alcuni meccanismi anche di interazione, mm, poi vediamo insomma questa è un'esperienza un ancora diciamo così in, in fase di completamento e di aggiornamento come è stato anticipato e quindi contiene anche delle, degli aspetti da migliorare indubbiamente, no? è un tentativo che è stato fatto e, e come dicevamo anche la volta scorsa per chi è presente anche al secondo webinar segue un po' una linea tracciata da altri progetti come quello statunitense quello eh, della Gran, Gran Bretagna eh, nel, che hanno pubblicato per primi alcune linee guida sia di processo sia visuali eh, per la realizzazione di siti pubblici come passo appunto di, di, per un miglioramento co coerente di qualità e di, e, di, e di uniformità visiva. Le nostre linee guide sono, guida sono state pubblicate per la prima volta nel novembre 2015 e, e sono disponibili attualmente al de, al, all'indirizzo design.italia.it e in qualche maniera diciamo si occupano di diversi aspetti come questo menu che abbiamo qui eh, riassunto dal, dal sito di, di design italia ehm, indica sono diverse sezioni come diceva alessandro non tutte dello stesso livello di profondità e completezza ma indicano aspetti da tenere in considerazione quando si progetta un sito web. Non, tutti, nemmeno, non sono nemmeno tutti così facilmente prescrivibili, perché alcuni di questi eh, aspetti di service design o di content design, come vedete, eh, dipendono dal tipo di sito, eh, no, no, non ci sono delle regole assolutamente applicabili, come ci possono essere ad esempio su, su alcuni aspetti, alcuni dettagli visuali, e quindi eh, eh, c'è il tentativo di mettere insieme cose di livello differente almeno per indicare eh, delle, delle strade il sito è ancora in versione alfa dopo più di un anno ha avuto vari aggiornamenti e come vedete eh, c'è una prima parte che spiega il senso del progetto una seconda parte che si occupa di service design e sostanzialmente contiene eh, le strategie e i principi che abbiamo eh, discusso la volta precedente che stanno in quel playbook eh, pubblicato anche sul sito dell'agid viene parzialmente replicato anche all'interno di queste linee guida poi ci sono indicazioni su come progettare il contenuto e ehm, e poi le linee guida di visual design vero e proprio, che sono la parte centrale, un po' più corposa di questo, di questo progetto, ehm, per concludere con aspetti che in qualche maniera sono ehm, già conosciuti dalla pubblica amministrazione o che riassumono normative o eh, eh, protocolli già esistenti, eh, come quelli che riguardano eh, l'usabilità con i protocolli GLU di cui abbiamo parlato diffusamente di cui parleremo anche nel corso dell'intero eh, del prossimo modulo eh, del corso, eh, e come anche l'accessibilità, che come sapete è normata a sua volta da, da una legge precedente, eh, le, le indicazioni di visual design diciamo, integrano e specificano meglio alcuni aspetti all'interno comunque di processi che sono anche quelli di human center design che sono già stati insomma descritti e che avete visto descrivere nel, nel corso ehm, direi di iniziare a vedere quelli, quelle che sono le indicazioni principali di queste linee guida per orientarci, alcuni di voi immagino le abbiano già viste eh, si saranno fatti un'opinione, eh, non tutti forse avrete provato effettivamente a lavorarci, cioè a usarle in un progetto concreto, magari poi vediamo dopo eh, eh, quanti di voi effettivamente le hanno, hanno avuto modo di, di usarle, di conoscerle, ma... Ehm, la lettura non è particolarmente diffi difficile di queste linee guida, ma ci sono alcuni aspetti che chiaramente possono non essere subito eh, chiari. Eh, eh, anche per questo le linee guida sono in alfa e quindi sono soggette a, a mutamento. Quello che eh, almeno viene dichiarato nell'introduzione a questo progetto è che l'obiettivo è quello di creare insomma, una specie di comunità di, che contribuisca al miglioramento di queste linee guida. Il progetto infatti risiede su una piattaforma collaborativa eh, usata per lo sviluppo di software che si chiama Github ehm, che consente diciamo, di tenere traccia di tutte le modifiche fatte al progetto e di eh, eh, partecipare proponendo mh, direttamente delle modifiche iscrivendosi alla piattaforma. Non è forse agevole come altre piattaforme, richiede magari delle competenze un po informatiche un po' più eh, vicine al mondo degli sviluppatori, eh, piuttosto che quello dei, insomma, dei redattori o, dei, o degli autori dei contenuti. Quindi magari è un po' più difficile contribuire rispetto ad altre piattaforme, ma certamente è possibile. Qui vedete indicati gli ultimi aggiornamenti. Ehm, e andando avanti, questi sono gli obiettivi, ripeto, e le amministrazioni di cui ehm, le linee guida sono le destinatarie. Ci sono indicazioni di livello anche differente, eh, le, linee, le amministrazioni centrali hanno degli obblighi più stringenti anche a livello di comunicazione visiva, come vedremo tra poco, e in generale però tu questi soggetti sono potenziali destinatari di queste linee guida, amministrazioni pubbliche, centrali e locali, comuni, regioni e province, eh, enti e società a queste afferenti. Interessante anche appunto il fatto che sono interessate anche le società afferenti e le società partecipate, i consorzi e le comunità, inoltre queste linee guida sono applicabili anche ai siti tematici o di progetto eh, non c'è un obbligo non c'è una coercizione sull'adozione sul, di queste linee guida eh, ma naturalmente eh, su questo torniamo anche tra un attimo è bene averle presenti per non insomma, iniziare progetti che poi eh, non rispondono a quelle che sono anche le indicazioni del piano della crescita digitale che oramai guida diciamo, l'attuazione la, la, dell'agenda digitale è il tentativo di eh, farlo in maniera coerente tra diverse applicazioni e eh, amministrazioni. Una cosa che eh, differenzia queste linee guida da altre simili in altre parti del mondo è il fatto che sono state previste previsti tre livelli di mh, forza, di importanza di ciascuna indicazione o almeno di alcune indicazioni. Eh, in qualche maniera, per chi ha seguito il tema dell'accessibilità, eh, mi mando i, i livelli di, di, di forza, ehm, le, le, delle, delle indicazioni che costituivano ehm, delle pratiche obbligate, consigliate o possibili ehm, per la realizzazione di siti accessibili. Hanno tentato anche su queste linee guida di mettere un livello, Forte, diciamo un si deve queste indicazioni cioè quelle che rientrano nel boxino violetto del si deve eh, sono obbligatorie poi si dovrebbe eh, suggerimenti caldamente consigliati viene detto e un si può eh, cioè sostanzialmente un, um, una la possibilità di um, seguire queste indicazioni nel caso si, si volesse migliorare in qualche modo il sito. Ecco. E, e poi ci sono degli esempi sparsi nel, nel testo per spiegare meglio cosa si intende nelle linee guida. Quindi si deve, si dovrebbe e si può. Vediamo poi cosa questo comporterà. Eh, di fatto abbiamo detto che la prima parte quella sul service design riprende pari pari il playbook e quindi non ci soffermiamo su questo, anzi io direi che in questo in questo sito design.italia.it, ci sono alcune cose di meno, non di più rispetto al playbook. Non ci sono, per esempio, le indicazioni e i link ai requisiti che abbiamo visto la volta scorsa. Essere par la parte più concreta e pratica, operativa, anche legata a normative precedenti mh, del, del, del progetto. Quindi, insomma, io direi di andare a vedere il playbook sul sito dell'AGID, più che su questo sito di linea e guida eh, di design. E, e invece ci sono eh, potremmo partire la, con la nostra discussione sul, sul primo argomento diciamo relativamente inedito che è quello relativo al content design al cosiddetto content design cioè alla scrittura e alla gestione dei contenuti e già qui capiamo come sono fatte queste linee guida, che tipo di impostazione hanno c'è ci sono dei titoli che indicano l'argomento e, e del testo che spiega diffusamente e poi ci sono questi boxini che come abbiamo detto hanno diversi, diverso grado di, di, di forza. Eh, il primo boxino si deve lo troviamo già subito qui sulla, gestione, sulla pagina di gestione dei contenuti che come vedete dal menu comprende poi una pagina di gestione, legata al content design e un, una successiva pagina che parla più specificatamente di architettura dell'informazione. Ecco, ehm, nella parte di gestione dei contenuti si dice che i contenuti di un sito web devono consentire all'utente di trovare velocemente l'informazione di cui ha bisogno nel formato di fruizione più idoneo e questa è una dichiarazione diciamo, di principio, anche qua non molto pratica. E però viene rafforzata da questo si deve progettare i contenuti affinché rispondano innanzitutto alle necessità degli utenti e non a quelle dell'amministrazione sostanzialmente ci dice di adottare un approccio eh, eh, user centered, eh, eh, centrato sui, sui cittadini, sulle persone che fruiranno no? eh, che è, significa molte, molte cose alcune sono descritte di seguito ridurre la quantità del testo per esempio Online si legge con maggiore difficoltà e in generale, soprattutto fino a che non si è trovato il documento finale di, ehm, di destinazione, quello che si sta cercando, le pagine prima devono essere eh, sintetiche e facilmente eh, scorrevoli, eh, scorribili dal, dall'utente che quindi deve poterle leggere con una certa uh, facilità e un'impostazione visiva non troppo pesante. Ridurre quindi la quantità data del testo previsto per la pubblicazione online, utilizzare una tipologia di formato del contenuto fruibile in relazione agli obiettivi informativi e rimuovere eh, parte del contenuto già presente sul sito. Eh, le indicazioni non sono sempre così chiare, non è chiaro per esempio se in questo caso si intende rimuovere, eh, cioè, ridurre il contenuto già presente sul sito o ehm, se rimuovere dal contenuto parti che sono già state approfondite in altre pagine del sito questo non è così, così chiaro sulla creazione dei contenuti ci sono delle altre ehm, indicazioni più pratiche ad esempio utilizzare titoli e sottotitoli nelle pagine scrivere fra frasi brevi suddividere il contenuto per paragrafi eh, e c'è il secondo boxino. Si dovrebbe in questo caso strutturare il contenuto in modo che le informazioni più importanti compaiano nella prima parte eh, del corpo del testo, ovvero usare uno stile che viene chiamato anche a piramide rovesciata, dove le informazioni più importanti sono eh, le prime che troviamo leggendo il testo e le informazioni di dettaglio che non interessano a tutti arrivano per ultime. Eh, c'è anche una un, un collegamento a, al ai risultati dei motori di ricerca, ma a noi interessa soprattutto eh, il fatto che so, è più facile identificare il contenuto, una parte importante del contenuto, se la scriviamo in cima al paragrafo, alla, al testo e non obblighiamo il lettore a leggere tutto. Eh, il linguaggio deve essere chiaro e si dovrebbe di nuovo evitare l'utilizzo di un linguaggio gergale o specialistico o l'uso di termini e frasi di difficile comprensione. Eh, quindi, alcune indicazioni, preferire la forma nei verbi, usare un vocabolario semplice e chiaro, privilegiando termini e frasi che gli utenti potrebbero usare spontaneamente, nello svolgere una ricerca online, mh, fornire spiegazioni dei termini tecnici, specialmente la prima volta che compaiono, eh, eh, esplicitare per intero, eh, lo sciogliere gli acronimi e le abbreviazioni, direttamente in pagine, non soltanto come, come tooltip all'interno dell'attributo title, ehm, all'interno del codice di marcatura, e cose di questo tipo. Norme redazionali molto elementari, molto semplici, che però non sempre vengono seguite, eh, e vengono in qualche maniera esplicitate. Andando poi avanti si sì, eh, trovano altre indicazioni, ovviamente oltre alla, co alla corretta ortografia, di, eh, su come utilizzare alcune sezioni eh, non sempre il contenuto di queste linee guida è omogeneo ad esempio qui quando si parla di organizzare la sezione notizie si sconsiglia l'uso dello slider o del carousel che non è tipicamente una funzione che si usa nella sezione notizie eh, vogliono probabilmente dire di non presentare le notizie facendole ruotare automaticamente, questa è anche un'indicazione che dovrebbe seguire eh, i requisiti di accessibilità, di non, di non usare per le informazioni base elementi basati sul, sul, sulla scansione temporale, sul movimento che non sia controllabile dagli utenti. Comunque, eh, viene precisato e vengono insomma date altre indicazioni su come, su come fare in alternativa ovviamente non, possiamo, non ci fermiamo su tutte eh, le pagine vediamo le cose più importanti e come sono organizzate eh, si dovrebbe per i titoli, ecco una cosa interessante eh, per essere ben visibili, qui si occupano anche dei motori di ricerca, dice per essere visibili nei motori di ricerca, la lunghezza dei titoli delle pagine dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 65 caratteri, spazi compresi. Ci sono quindi indicazioni che vanno anche molto nel dettaglio, come in questo caso, addirittura sulla lunghezza dei, dei caratteri. Andiamo poi avanti, c'è anche un'indicazione sulla lunghezza dei sommari, di 140 caratteri, come devono essere fatti, frasi di senso compiuto, finite, che non terminino con le sospensioni, come spesso si fa con le troncature automatiche a partire dal testo. Qui ci suggerisce invece di scrivere un sommario che sia fatto apposta per le pagine come l'home page o le altre pagine di elenco, di, con, di contenuto, di archivio, in cui si anticipa il contenuto, ma con una frase, con un paragrafo, che sia di senso compiuto e riassuma il senso dell'articolo. Norme diciamo redazionali. Anche ancora avanti, vado avanti un po' velocemente perché sono cose che poi ci eh, portano via tempo sull'aspetto più visuale, su come creare i link, usare i link, agganciarli a parole chiave significative, non usare formule generiche come clicca qui, una cosa che già dovremmo sapere anche dall'accessibilità anche sulla qualità delle immagini da usare e poi si arriva all'architettura dell'informazione dove sostanzialmente si, si dice anzitutto che l'architettura dell'informazione dovrebbe essere anche in questo caso user centered cioè dov dovrebbe essere centrata sul, sulle esigenze di, di, di trovabilità delle persone e, e naturalmente poi in, più nel dettaglio eh, si dice come dovrebbe mh, per esempio essere fatto un, un sito è un menu di navigazione in quanto è, il menu di navigazione è uno degli strumenti che sono l'output di un processo di architettura dell'informazione eh, si dovrebbe, dice il menu di navigazione dovrebbe rispondere anzitutto ai bisogni di un pubblico che ragiona in termini di problemi o temi molto pratici il menu principale non può quindi limitarsi a riproporre l'organigramma dell'amministrazione cosa che già dovremmo sapere che un, un errore che si faceva nei, nei primi anni in cui si costruivano i siti web delle amministrazioni è quello di replicare l'organigramma nei menu questa non è una cosa ci, ci sarà una pagina dove c'è l'organigramma ma non è la pagina che deve non è questo che deve costituire il menu principale ecco poi è un po più discutibile il, il secondo boxino nel quale si, sotto, si, si propone e addirittura si dice si dovrebbe ehm, e si elencano una serie di voci di primo livello del menu principale di un'amministrazione comunale, per esempio, che dovrebbero essere aree tematiche, l'amministrazione, vivere il nome del comune e un'altra voce opzionale. Ehm, ecco. Sembra un po' arbitrario scegliere queste tre voci come menu principale e limitarsi soprattutto a tre voci. Questo naturalmente è un aspetto critico di questo tipo di linee guida. Dimostra anche quanto sia difficile entrare in indicazioni così dirette e che possano valere per una vasta tipologia di siti. Peraltro anche i siti dei comuni, seppure sono dello stesso tipo, non tutti i comuni sono, eh, hanno le medesime esigenze e qui insomma questo dice anche della difficoltà di andare a eh, scrivere indicazioni molto molto pratiche ricordo che eh, chi volesse invece discutere, proporre eh, modifiche lo può fare collegandosi alla piattaforma collaborativa Github e sottolineare eventuali problematicità nell'adozione di queste linee guida e queste verranno ascoltate da, da coloro che gestiscono questo, questo progetto. Ecco, e poi arriviamo ad un altro aspetto che ricorda, ahimè, eh, gli sventurati eventi della vita e la profilazione per sé, eh, un, che ne so, un immigrato, un professionista un, e, e, e altre categorie eh, mh, di cittadini, una dico sventurata classificazione che andava di moda alcuni, alcuni anni fa eh, perché era stata diciamo, importata e suggerita da alcuni progetti esteri che non ha mai avuto molta fortuna nelle, nei comuni, nelle amministrazioni che l'hanno adottata. Eh, non è che qui si suggerisce di adottare nuovamente questa classificazione per eventi della vita, ma ehm, si propone una classificazione per profilo che un po' la ricorda e, ed è un boxino che dice si può Ecco, per il terzo livello di boxini l'abbiamo incontrato per la prima volta qui eh, ogni singolo contenuto al momento dell'inserimento e della pubblicazione online può essere associato a uno o più profili di utenti target il profilo costituisce quindi un'informazione aggiuntiva allo specifico contenuto quindi si può indicare sul contenuto a chi è rivolto Ecco questo è un altro modo ribaltato eh, mentre con gli eventi della vita e la profilazione il menu conteneva il tipo di cittadino qui è il contenuto finale che spiega a chi sarebbe idealmente rivolto quel contenuto e questo è già insomma, invece un, un ribaltamento questa è un'informazione che può essere utile e che qui è suggerito eh, inserire i nostri contenuti nel momento che uno magari ci può cadere anche per caso o da un motore di ricerca dare l'indicazione di a chi quel contenuto è rivolto direttamente in pagina questo è, è un buon suggerimento ed è un miglioramento rispetto appunto a, agli sventurati eventi della vita e, come vedete questo chiude diciamo le indicazioni soprattutto di contenuto eh, che non sono moltissime, non sono diverse da quelle che magari già in altri ambiti si, si, si conoscono anche se non si seguono, quindi è bene che siano re, replicate e ribadite all'interno di questo progetto nei limiti del possibile perché appunto il contenuto vero e proprio va adattato allo specifico sito allo specifico progetto e anche l'architettura dell'informazione va costruita sullo specifico eh, progetto si entra poi in un menu in, nella sezione che si occupa del visual design e come vedete da questa slide il visual design eh, ha un grande numero di sottopagine, eh, è molto più articolato ed è organizzato per eh, tanti sottocapitoli eh, per ognuno dei quali si trovano delle indicazioni specifiche. La parte sul visual design si occupa di definire degli standard che valgano sia per il mobile che per il desktop. Perché ovviamente sapete che uno degli approcci che, che viene consigliato è quello cosiddetto mobile first, che è anche la prima voce di questo di sottomenu, questo, di questo, di questo si occupa di definire standard visuali e anche in parte di interazione per, le, per entrambi i canali diciamo così, di accesso a, ai siti, eh, ma anche appunto, eh, indica come adoperare o non adoperare elementi interattivi come l'icona d'hamburger, lo slider e le integrazioni speed che vengono poi in fondo e che eh, ovviamente spiegano come integrare nel proprio sito quelle che sono le, le, le richieste del una speed. non tutto questo è obbligatorio ricordo che non tutto quello che leggeremo è obbligatorio ed è importante sottolinearlo perché ci sono dei margini di libertà naturalmente nella pro progettazione anche grafica e visiva del sito andiamo velocemente perché appunto non riusciremo nemmeno a concludere tutto nel dettaglio ma insomma per capirci un po' su quali, quali sono gli aspetti più importanti eventualmente gli aspetti ancora critici si parla di mobile first e di responsive web design, cioè un sito web deve essere progettato e sviluppato con un approccio responsive, eh, con l'obiettivo di rendere disponibile un'ottimale esperienza di visione all'utente, facilità di lettura e navigazione, con minime necessità di ridimensionare, spostare o scorrere su qualunque dispositivo indipendentemente dalla risoluzione e della dimensione dello schermo. Voi sapete che questo indica una tecnica di design che è sfruttando alcune facilitazioni messe a punto dalle ultime versioni di CSS e di HTML, consente di riprogettare fondamentalmente il sito per diverse dimensioni, anche semplificando e ridisponendo alcuni elementi, in modo che eh, la stessa pagina, non una diversa, possa essere fruita in modo leggermente differente, più adatto al dispositivo in questione, riconoscendo, adattandosi automaticamente al dispositivo in questione. E naturalmente questo, si può fare, questo consente di andare più diciamo eh, vicini ad una progettazione con logica mobile first, cioè la logica mobile first non è equivalente a responsive, eh, indica soprattutto che bisognerebbe partire a progettare le pagine e i servizi pensando che verranno soprattutto fruiti da mobile. Eh, questo è sempre più vero anche se dipende dai siti e... e Progetti naturalmente, ma eh, il mobile è un canale importante che non può essere trascurato e l'idea è non di adattare un sito grande al, alla produzione piccola, ma di partire progettando l'essenziale, arricchendo progressivamente i contenuti nelle, mh, nelle visualizzazioni più agevoli, più grandi come quelle desktop. Si parla poi di layout e qui eh, si dice che le informazioni devono essere mh, disposte in modo che sia facile eh, scorrerle, eh, ci devono essere, dei, ci deve essere mh, ci devono delle indicazioni anche legate al, alle, alla marcatura da utilizzare con gli elementi nav e aside per le colonne laterali. Eh, il tipo di, di, di organizzazione, ma gli elenchi di contenuti omogenei, dice il boxino, il secondo, non il primo, quello si può, eh, possono essere presentati tramite card o liste posizionate in una griglia responsive. Questo eh, non diamo tempo di, di approfondire cos'è una griglia responsive, quando andate poi lì a vedere le griglie responsive cos'è ehm, capirete che si tratta di elementi di, di elenco che possono essere disposti anche in orizzontale su righe e colonne invece che soltanto in colonna ecco, su questi aspetti diciamo che mh, verifiche anche di usabilità mh, eh, eh, consigliano cautela nell'adottare soluzioni di questo tipo nel senso che gli elementi sono più facili da scorrere se c'è un unico punto da scorrere quello verticale oppure solo quello orizzontale, ma è più complicato per gli utenti scorrere elenchi che sono disposti sia in orizzontale che in verticale, come appunto in una griglia. Quindi questo è un si può, ma si può anche non fare. E quindi questo è, voglio sottolineare appunto che i diversi livelli di, di, di forza delle indicazioni consentono anche margini di libertà, mentre si dovrebbe usare un layout essenziale, che è la prima indicazione. Quello invece è corretto ed è una cosa che Consigliata sempre e comunque, perché questo facilita lo scorrimento visuale. Si entra anche all'interno di dettagli dicevo, di codice, per esempio si deve, per una corretta definizione della struttura dei contenuti, usare tag disponibili in HTML5, in quali article aside, Fig, caption, header, footer, che mh, dettagliano meglio il senso di una sezione rispetto al generico divisore div che era usato in XHTML1. Poi si, di, si parla di griglie che si adattano alla dimensione della pagina c'è un testo che descrive meglio come usare le griglie e eh, più nel, nel dettaglio ci sono sostanzialmente le dimensioni delle, delle, della larghezza dell'impostazione dell della pagina a, a divers, per diversi dispositivi, lo smartphone, il tablet, il desktop... Eh, più piccolo e il desktop più grande dove si indica, per esempio, qui nel dettaglio lo spazio laterale da lasciare in pixel nei diversi dispositivi eh, questo cambia a seconda dei dispositivi perché i dispositivi più piccoli hanno meno spazio a disposizione quindi lo spazio, detto padding laterale, diminuisce e i dispositivi più grandi eh, si può accrescere e quindi qui ci sono alcune indicazioni specifiche in merito ci sono anche indicazioni su quello che è, diciamo così, eh, un aspetto che potremmo considerare di immagine coordinata della pubblica amministrazione. Mm, in generale si consiglia di usare per i siti pubblici il carattere tipografico istituzionale, che è la famiglia di font Titilium Web, che è stato realizzato come progetto didattico all'interno dell'Accademia di Belle Arti e è stato incorporato anche con licenza Open Font da Google Fonts. E quindi è facilmente utilizzabile usando anche Google Fonts, ha diversi, diversi pesi. Eh, il carattere tipografico è composto da diversi pesi, e quindi questi pesi sono facilmente adottabili e adattabili a titoli, titolazioni, titoli di primo livello, sommari, testo semplice. Ehm, e diciamo che quindi è eh, ma un, una cosa che diciamo non. non questo nulla e non vincola particolarmente è un font bastoni cioè senza grazie che è ottimizzabile e si adatta bene ad una grande varietà di comunicazioni in questo caso il sito pubblico si può non è indicato come obbligatorio però francamente questo se avete un sito istituzionale molto istituzionale è consigliabile usare il carattere del, della PA italiana che è il sito web eh, in alternativa Altri font o altre fonti che garantiscono leggibilità e analoga ampiezza di pesi tipografici, cioè varietà di caratteri disegnati molto leggeri o molto grossi a seconda delle esigenze, con grassetti o, o, o, o pesi leggeri e molto, con aste molto sottili. Le dimensioni di interlinea di testo invece sono obbligatorie, si deve assolutamente utilizzare un testo non inferiore ai 12 pixel è l'equivalente di 12 pixel ma la dimensione standard del paragrafo di testo è prevista in 18 quindi i testi sono molto grandi rispetto a come eravamo abituati a progettarli un tempo un paragrafo di testo deve essere composto del peso regular non light e non bold light e bold vengono usati per differenziare o evidenziare piccole parti di testo scritte più in grandi o più, più bold anche non più in grandi ma insomma. il light è solitamente è usato per testi più grandi perché ha un, un corpo più sottile eh, l'interlinea avrà generalmente una dimensione pari a circa il 150% del corpo carattere ad esempio un corpo 18 pixel avrà un'interlinea interlinea 27, una riga e mezza In questo modo eh, questa è un'indicazione per migliorare la leggibilità anche se se lo fate a 130 per certi testi, perché sembra che venga meglio, va bene. Non, non, è un'indicazione di massima, c'è scritto circa e quindi sapete che non, non è opportuno quindi usare un'interlinea un troppo bassa o troppo alta. Quindi questo è il, il livello attorno al quale è bene rimanere. E poi si dovrebbe allineare i paragrafi di testo a sinistra evitare le giustificazioni forzate che sul web non rendono bene, a meno che non si, non si adotti una, una, eh, una, una sillabazione che consente di andare a, capo, andare a capo le parole correttamente, ma è sempre una cosa un po' difficile da ottenere sul web, anche se i CSS eh, hanno introdotto miglioramenti nella gestione del testo diciamo che l'allineamento a sinistra rimane comunque l'indicazione suggerita e consigliata. Ecco, invece, un elemento su cui voglio concentrare la vostra attenzione, che è bene sottolineare, è che questo è un boxino, eh, diciamo, obbligatorio, si deve, ed è un vincolo molto forte, avendo adottato anche in alcuni progetti che ho seguito, eh, segnalo un vincolo forte, Ogni riga di testo non deve mai superare la lunghezza massima di 75 caratteri. Questa indicazione è discutibile. L'intento è naturalmente positivo, quello di evitare righe troppo lunghe e troppo difficili da leggere, ma non c'è una giustificazione teorica precisa sui 75 caratteri. È una, me, le ricerche indicano un range eh, mentre qui viene indicato un, un numero preciso questo numero preciso significa che il, le righe di testo non possono essere lunghe e in una pagina molto grande vi trovate ad avere una colonna di testo molto eh, limitata con molto spazio ai margini questo vi può suggerire di, che ne so, su monitor di dimensioni molto grandi, di reimpaginare su più colonne eh, il sito, per esempio, per sfruttare lo spazio che inevitabilmente rimane libero. È bene che ci sia del margine attorno alla colonna di testo, ma 75 caratteri, va benissimo per i, mo per i mobile, su sui monitor molto grandi rischia di creare qualche diciamo vuoto anche di troppo. Eh, ragionateci nei vostri progetti e indicatelo sempre come vinco è un vincolo forte da cui partire questo che può creare qualche qualche problema mm, si devono usare tag semantici eh, questa è una cosa che già sappiamo anche per l'accessibilità per quanto riguarda invece le eh, tabelle ci sono degli esempi di buona o cattiva impaginazione di tabelle, tabelle di dati, tabelle di testi eh, il tag table per capirci eh, sono, eh, vanno usate differenziazioni leggere tra le righe e tra le colonne non cose molto pesanti queste per esempio sono considerate buoni esempi ma non sono considerati buoni esempi quelli che seguono nella pagina successiva che è questa una tabella senza differenziazione sufficiente fra le righe la prima o con una pesantezza eccessiva nel, nel, nei colori che porta... Ad una difficoltà a scorrere le righe, in particolare questi sono colori complementari e quindi cozzano un po' nello scorrimento. Ci sono delle indicazioni per alleggerire anche eh, le tabelle di testo, le formattazioni per i titoli. Vedete le dimensioni consigliate per i diversi livelli, livelli, livelli di titolazione disponibili in HTML, il corrispondente eh, font peso e corpo. Bene. Ehm... Si entra nel dettaglio anche dei colori. I colori in particolare eh, vanno scelti all'interno di palette che eh, sono libere per i siti diciamo, non centrali. I siti centrali eh, hanno diciamo così, delle palette preferenziali. Ehm, qua il colore del, del nero non è, è, un, è un grigio molto scuro, il fondo bianco è bianco e ci sono una serie di colori per dare coerenza ai siti sono quelli suggeriti. C'è stato, stato fatto in pratica uno studio di immagine coordinata con dei colori suggeriti veri e propri. Eh, vado avanti più velocemente perché ecco, si entra nella palette principale. Si consiglia, a prescindere si possono cambiare le palette per siti che non sono così istituzionali, legati ne so, ai ministeri, agli enti centrali, ma si consiglia l'utilizzo di palette di colori limitate anche queste sono tentativi di dare indicazioni per arrivare a dei design eh, più semplici più mh, compatti, meno caotici eh, generalmente si mh, suggeriscono palette di 5 tonalità eh, che dovrebbero essere sufficienti per qualunque eh, necessità non significa 5 soli colori perché le 5 tonalità possono essere poi eh, che per esempio qui ce ne sono 3 Possono essere poi eh, graduate per ottenere colori più scuri o più chiari, come vedete in questo esempio, nel, in, questa, in questo slide. A partire dalle tre tinte che abbiamo visto nella slide precedente, attraverso eh, i calcoli che vengono suggeriti in questa pagina, potete trovare e ottenere delle altre tonalità da utilizzare eh, a ragion veduta, naturalmente, in maniera sempre coerente, e ragionata all'interno delle pagine delle pagine web. E poi ci sono delle indicazioni, ecco, questo, il fatto che si possano ottenere delle gradazioni di colore non significa che tutte le combinazioni di colore siano accessibili, questo è un esempio quanto mai opportuno perché vi dice che ecco, le combinazioni sopra sono accessibili, le combinazioni nella riga di sotto non lo sono perché il contrasto tra primo piano e sfondo non è, non è sufficiente quindi insomma, queste sono non dovrebbe servire a ribadirlo ma è giusto sottolinearlo perché quando si indicano tanti colori si può pensare che vadano tutti bene in qualunque combinazione no vanno comunque testate queste combinazioni ecco la parete estesa delle pubbliche amministrazioni centrali è questa eh, non entriamo nel merito, andiamo avanti, quello che volevo dire è questo, che ci sono anche indicazioni precise, anche di colore, oltre che di dimensione, su elementi di interazione specifici, come i bottoni e come alcuni messaggi d'errore eh, legati ai form e che, e comprendono anche certi stati specifici che si, rendono necessari, si rende necessario segnalare all'utente per esempio quando avviene un errore nella compilazione di un form o un semplice avvertimento che non, che non è un errore e ci sono dei colori indicati per i messaggi d'errore specifici che sono ben distinti dai colori usati per la palette principale quando si progetta un sito voi sapete che bisogna tener conto anche dei messaggi per informazioni generiche, messaggi d'errore, messaggi di allerta e così via. Anche messaggi di successo, aggiungo io, perché anche i messaggi di successo vanno marcati con un colore verde eh, in maniera molto chiara e distinta dagli altri. Ehm... Ci sono alcune indicazioni su elementi di iconografici, eh, si suggerisce di utilizzare icone provenienti da un unico set per evitare di avere icone che non siano coerenti fra di loro, quindi anche qui un suggerimento per dare maggior ordine visivo. Ci sono alcuni font disponibili o alcune fonti disponibili, come font awesome, awesome che eh, sono distribuite con eh, alcuni framework, come ad esempio Bootstrap, se non è chiaro poi parliamo anche sul forum, se volete, ehm, che producono una serie di icone generiche utilizzabili per diverse situazioni e che sono prodotte con la stessa logica, dallo stesso autore, che quindi è bene utilizzare in un progetto per evitare di avere... Eh, icone che facciano appugni tra di loro ecco. indicazioni eh, relative diciamo, alle icone che merita eh, sottolineare sono queste in, questa, mh, in questo boxino si deve si dice che le, le, mh, per ogni icona dovrà essere associato un tooltip che ne chiarisca l'azione questo non è, necessariamente, non è sbagliato ma non è la pratica migliore, il tooltip ci deve ci può essere, eh, soltanto che le icone dovrebbero sempre avere anche una label esplicita, cioè un testo esplicito. Io questo tengo a sottolinearlo, perché il mio mestiere è suggerire anche, eh, eh, eh, consigliare aspetti di usabilità e eh, in questo caso eh, il boxino si deve eh, può essere migliorato, diciamo. Eh, non è sbagliato il suggerimento del tooltip, ma è sbagliato non eh, vincolare all'inserimento di label specifiche sotto le icone. Ad esempio, nel, nel, in questa pagina di esempio, eh, quando trovate ehm, l'icona della macchina fotografica e l'icona dell'immagine, diventa difficile senza un testo che, che accompagni queste due icone capire la differenza tra l'icona della macchina fotografica e l'icona dell'immagine. Possiamo magari capire la differenza tra l'icona della macchina fotografica e quella della macchina da presa, magari questa indicherà un video, questa indicherà una foto, ma tra la macchina fotografica e un'immagine generica, ecco, se, se ve le trovate affiancate, vi sfido a dire qual è la differenza di significato tra le due icone. Questo sottolinea proprio come sarebbe invece necessario associare sempre una label, un'etichetta di testo, sotto all'icona. Questo io lo suggerisco extra linee guida, diciamo così. E poi ci sono alcune indicazioni sulle impostazioni dell'home page che dovrebbe privilegiare dice, una struttura modulare, orizzontale con sezioni che comprendono contenuti omogenei. Più nello specifico, vediamo le sezioni dell'home page che devono avere un titolo, possono essere dist distinte tramite colori di sfondo, queste sono cose abbastanza logiche e intuitive. Mm, si dovrebbero evitare i carose, cioè gli slider automatici, gli slider di immagini, perché le indicazioni d'uso e le statistiche d'uso, di test usabilità suggeriscono che non vengono lette, non vengono usate, viene vista soltanto la prima notizia di uno slider e non le altre, molto meno le altre. Ecco. Qua si entra invece nel merito di alcuni elementi tipici e molto caratterizzanti di una pagina web, che sono molto importanti, la testata e il piedipagina, header e footer. Sullo header ci sono, sulla testata, ci sono alcune indicazioni obbligatorie, che sono le seguenti. La testata deve contenere le, segu contenere le seguenti funzionalità. Eh, denominazione dell'amministrazione ente società in formato testo e che punti alla home page, il che presuppone che non siano possibili eh, loghi che contengono anche il nome senza che il nome sia espresso anche in formato solo testo. Questo è un altro vincolo, perché molte volte sulle testate delle, delle pagine il logo riassume in sé anche, graficamente, anche il testo, eh, il nome dell'ente eh, che poi viene replicato col testo alternativo dell'immagine ma che comunque, quel, quel qui sembrerebbe di, di capire che si prevede un logo che comprende solo lo stemma e, e, e invece il, il, la denominazione dell'ente debba essere scritta come testo esteso una barra di accesso a livello gerarchico superiore dell'amministrazione, nel caso esistano enti eh, cui il cui sito si riferisce, afferisce, per esempio, eh, lo, vediamo dopo, lo vediamo dopo con, con un esempio specifico, eh, lo stemma, il logo dell'amministrazione, l'accesso ai menu di navigazione, il campo di ricerca aperto, non quindi solo l'icona, ma il campo di ricerca aperto la testata può inoltre contenere una o più delle seguenti funzionalità accesso a servizi, link in social network, la selezione delle lingue al menu, al menu orizzontale aperto, che ci può essere o meno eccetera. la struttura è quella indicata nell'immagine sotto e questa che vediamo in alto è la barra eh, che consente di linkare gli enti di afferenza quindi, se il sito è il sito di un progetto, o oh, se l'ente è eh, un comune, può indicare la provincia o la regione, insomma. E, e vanno indicati qui, in modo che sia sempre chiaro a che livello gerarchico superiore si fa riferimento. Invece l'area di navigazione e intestazione è questa, che contiene logo, menu eh, e barra di navigazione aperta, come abbiamo visto. Un'altra indicazione discutibile è quella relativa all'icona hamburger. Non è discutibile che, che sia sempre presente anche la, la parola menu, ci deve essere sempre, quella ci deve essere perché, come per le altre icone, però dovrebbe esserci sempre un'etichetta, perché altrimenti si rischia di non capire. È dubbio che su desktop è eh, molto critico che il fatto che su desktop le icone hamburger siano un adeguato strumento di navigazione le indicazioni empiriche sembrano suggerire che sono da preferire i menu direttamente aperti io suggerisco di utilizzare i menu aperti come navigazione e non l'icona hamburger che invece ha senso sia perché riduce spazio sia perché è più facilmente compresa e raggiunta e visibile nelle versioni eh, mobile lo stemma dovrebbe essere usato preferibilmente nella versione al tratto, quindi evitare colori negli stemmi dell'ente. Le eventuali etichette per le lingue, un'altra indicazione banale ma vincolante, nel senso che non è quello che si fa di solito, dovrebbe eh, seguire la definizione ISO no, ehm, 639-2, eh, ovvero le indicazioni prelingue devono essere in tre lettere e non a due, come spesso si fa, quindi it eng e non it-en. Il ehm, che curiosamente messo così può sembrare, può significare anche che non devono essere estese, non deve essere scritto italiano o English. Eh. Questa è una cosa, per esempio, che non si capisce se è voluto o se è un effetto paradossale del, del boxino, si deve. Eh, le icone per l'accesso alla social network devono, po possono essere messe sopra il campo di ricerca come in questa, in questa immagine ehm, andiamo allora diciamo scusate perché io sto sono a schermo intero e per poter leggere meglio eh, mi sto probabilmente perdendo alcune indicazioni che mi stanno arrivando esatto e abbiamo detto che possiamo ancora prenderci ancora 5 minuti ma andiamo sicuramente a chiudere ehm, Eccoci, le indicazioni di come la testata si modifica a seconda della dimensione scrivania oppure eh, computer da scrivania o mobile sono proprio esemplificate da alcune immagini che seguono. Um, ok, questo è un, un esempio di, di alcune criticità che sono presenti in queste linee guida che sono non a caso in versione alfa ad esempio l'indicazione dice come avete, abbiamo letto poco fa che la barra di ricerca deve essere sempre aperta e non quindi presente solo come icona e non è specificato che sulle versioni mobile questo non, non è valido però negli esempi questo è contraddetto ad esempio l'esempio che eh, vediamo qui nella versione mobile la barra di ricerca non è espansa, ma è presente soltanto come icona. Cliccando sull'icona si apre la casella di ricerca. Ecco, indicazioni non coerenti di questo tipo ci sono purtroppo ancora all'interno di questo progetto e speriamo che vengano via via, man mano, risolte. Per il momento quindi diciamo, non c'è neanche una sanzione precisa per il mancato rispetto delle linee guida. Diciamo che sarebbe ovviamente... Vantaggioso per tutti se queste piccole contraddizioni che ancora permangono venissero risolte. Poi ci sono indicazioni su come è fatto il footer, ci sono um, due aree nel footer, una che rimanda ad un modulo di feedback e un'altra area di contenuto che contiene i dettagli dell'amministrazione, che vengono i contatti, eh, l'amministrazione trasparente, link obbligatori che devono essere presenti in pagina, vengono tutti elencati qui, anche qui viene esemplificato un, un, menu, un, scusate, un footer in versione mobile per differenziarlo rispetto alla versione desktop e, e quindi insomma è possibile diciamo anche ridurre rendere diciamo, visibili a comparsa certi testi perché nella versione mobile questi testi obbligherebbero ad un footer troppo lungo uno dei suggerimenti possibili è quello di ridurli come in questo caso ad una sezione che si può espandere, ma questa espansione naturalmente è consigliata nel mobile, non è altrettanto consigliata sul desktop, per esempio. E così via. E poi c'è la sezione finale, come dicevo, che indica eh, i riferimenti, e le, le cose da fare per recepire le indicazioni speed. La sezione speed sostanzialmente mostra log icone e altre indicazioni per fare riferimento ai servizi speed come vedete il bottone di accesso a speed ha queste caratteristiche ha questo colore e c'è il javascript e css disponibili per lo scaricamento per adottarlo all'interno del proprio, del proprio sito una cosa importante è da sottolineare è che tutte queste linee guida sono sostanzialmente partite da quello che è un framework, che ho citato prima rapidamente cioè una libreria di CSS e JavaScript già pronta HTML già pronta per facilitare la creazione di siti ce ne sono diverse, si sono diffuse negli ultimi anni questa si chiama Bootstrap e consiste di una serie di pagine che contengono dei moduli già realizzati in HTML e CSS, ecco, eh, quello che si può scaricare dal sito delle linee guida designitalia.it è una versione modificata di Bootstrap che implementa in, in alcune componenti le indicazioni delle linee guida, quindi trovate non solo le indicazioni, ma anche dei moduli HTML da scaricare, delle pagine HTML da scaricare, non sono presenti pagine intere, ma soltanto blocchi, la testata, il footer, le, le griglie, le tabelle che seguono le indicazioni, questo mi sembra una cosa comunque utile, non è obbligatorio però seguire questa, eh, per rispondere ad alcune domande frequenti, non è obbligatorio seguire Bootstrap, si può realizzare la stessa cosa utilizzando altri framework. Le linee guida non sono obbligatorie, quindi ciò che non è indicato come obbligatorio comunque non lo è, ma in generale non sono obbligatorie neanche eh, eh, le linee guida in, in senso assoluto, nel senso che non sono previste sanzioni. Questo non significa di non adottare le linee guida, potrebbero diventare obbligatorie in futuro. Se dovete iniziare un progetto è consigliabile eh, seguire il eh, più possibile le indicazioni delle linee guida, perché per la maggior parte sono indicazioni di sensate, utili, eh, eh, che mirano ad una immagine coordinata che è corretto per seguire. Ehm, però se una soluzione non funziona, nel vostro caso, nei test vedete che non è chiaro, cambiatela non c'è non non, non una sanzione se la cambiate cambiatela in senso migliorativo possibilmente, ecco, non cambiate non adottate soluzioni peggiorative rispetto alle linee guida e naturalmente dopo le vostre esperienze eh, eh, contribuite eh, partecipate al progetto su github e andate a segnalare ciò che avete eh, ottenuto dal vostro progetto eh, una cosa che altre amministrazioni, questa in particolare la soluzione britannica eh, della, della Gran Bretagna, e, m, altri, altri stati fanno, altre nazioni fanno, e eh, definire proprio le linee guida attraverso una procedura collaborativa. Questo è Designpatterns.actpad.com, cioè un luogo dove i rappresentanti di diverse amministrazioni, anche locali, non soltanto centrali, eh, della Gran Bretagna, portano i propri risultati da statistiche, da test di usabilità, da esperienze fatte per dire questo modo di costruire i form nel nostro caso funziona, questo calendario funziona, questo invece no. Ecco, questo è un altro modo collaborativo per, per produrre indicazioni che non sono soltanto visuali ma anche di pattern di interazione che sarebbe molto carina, sarebbe totalmente auspicabile, magari chissà un giorno lo potremmo fare anche noi in Italia. Esistono anche altri modi insomma di collaborare, però collaboriamo ai modi che sono disponibili per le pubbliche amministrazioni adesso.